È uno strumento core molto importante perché ci segnala live la temperatura del corpo degli atleti. I direttori sportivi possiamo analizzarlo poi sui software come TrainingPix. Visualizziamo la temperatura durante tutta la tappa. e Perché sia in condizioni estreme di caldo o di, di molto freddo, l'atleta può, può adattare dei sistemi di, di tutela dell'aumento di temperatura o abbassamento del, del proprio corpo.